Ciao a tutti, mi chiamo Antonio, ho 63 anni, vivo a Roma da tanto tempo e quattro anni fa ho avuto un problema alla prostata che un urologo purtroppo non si era accorto che poteva essere un tumore e tramite un altro medico insomma si accorgono di questo problema, mi faccio operare e purtroppo dopo questo tumore ho perso completamente l'erezione come succede nei uomini quando subentrano gli interventi alla prostata. E sempre con questo urologo lui mi consigliava sempre di usare il cover jack che sarebbe la classica punturina che si fa sul pene per provocare l'erezione, un'erezione che dura almeno tre ore. Però a lungo andare eh, che cosa succede? Che il cover jack atrofizza il muscolo del pene, te lo fa un po' rimpicciolire, ti blocca l'erezione dopodiché come ogni farmaco non funziona più, ti ha creato solo problemi una gioia iniziale ma alla fine è andata così. E per fortuna grazie a Facebook lo posso dire incontro il professor Gabriele Antonini dove ho seguito di nascosto gli interventi che faceva tutti gli incontri perché sapete com'è abbiamo un po' vergogna di nascondere il nostro problema però a un certo punto quando mi è successo il fatto avevo 50, 57 anni adesso a 63 è andata così insomma seguendo il professore decido di incontrarlo e lui mi ha detto guarda io faccio questa terapia se ti può interessare non ti obbligo, ma ti consiglio solo di continuare a guardare quello che faccio in modo che puoi prendere una decisione da solo. Insomma, sono passati dei mesi e così. Ho deciso da solo, lui non mi ha costretto per niente a fare questo intervento. Ho detto a mio, a mio rischio e pericolo, ormai non mi funzionava più niente, anche se vado so finisco sotto i ferri e dopo non ho un effetto come era descritto in questi video che vedevo non, non, mi, non mi importava più niente. Insomma a gennaio del 2022 eh, decido appunto di, di, di sottopormi a questo intervento che sinceramente per me è stata una manna dal cielo perché per il lavoro che faccio prima di tutto mi sono riposato 12 giorni perché l'intervento ti chiede un riposo di 12 giorni in clinica dopodiché altri 20 giorni e questo lo dico per i signori maschietti perché hanno paura di sottoporsi a un intervento del genere oppure sono convinti che il proprio partner non possa accettare e poi tutti ricollegano il fatto della classica pompetta che Berlusconi aveva eh, pubblicizzato tempo fa Indipendentemente da quello eh, io dico questo. Grazie al professore, grazie allo staff perché mi sono trovato completamente a mio agio, perché un'equipe pazzesca. E poi sappiate che questo intervento dura mezz'ora e fatta, perciò mh, velocissima, eh, con un'erezione normale facile da usare e poi esteticamente se gli uomini hanno paura di mostrarsi nudi non si vede assolutamente niente. È normale che un mese dopo l'intervento c'è un piccolo fastidio perché il corpo non è abituato ad avere un corpo estraneo, però tutto il primo periodo c'è l'assistenza del professor Gabriele Antonini che ti insegna come eh, pompare, come sgonfiare, finché non fai pratica e giustamente eh, la cosa va, so va, da va da sola. Adesso sembro un gommista, faccio, monto, disfo, calco tutto immediatamente, mentre le donne trovano sempre la scusa del mal di testa, in questo caso noi maschietti non abbiamo più la scusa che siamo stanchi o abbiamo un problema mentale. Comunque vi voglio rassicurare di una cosa, che l'intervento è una, una fesseria, dura poco e niente, niente effetti collaterali, niente dolori, assolutamente. L'unica cosa che bisogna rimanere è con il pene in erezione almeno 10 giorni perché giustamente il muscolo deve abituarsi a un corpo estraneo e poi l'assistenza del professore. Questo è quello che è la mia esperienza, sono contento. Che, che sia andata così, e posso testimoniare eh, questo intervento molto importante che eh, io continuo a seguire, perché ogni tanto eh, vedo che il professore scogita qualcosa di nuovo, io sono curioso, infatti <ride> vorrei sempre rifare una ritoccatina, perché sapete come ogni tanto eh, aveva ragione Cicciolina quando dice le donne dicono che avere un pene piccolo l'importante è come usarla, no, un pene in erezione funziona meglio di quello moscio, ve lo consiglia Cicciolina <ride> quando <ride> ha pubblicizzato questa cosa, per perciò signori uomini se avete problemi di erezione datemi retta, consultate il professore come ho fatto io e, e grazie, cioè, vi farei vedere dal vivo e live come funziona la cosa però giustamente per questioni di privacy potete sempre consultare il professore, vi fa vedere il mio video di come funziona e come non funziona. Il chalis non mi provocava assolutamente nessuna erezione, lo prendevo tranquillamente. Quello che mi bloccava era il cover jack perché giustamente sapendo di dover fare una punturina sul pene uno rimane un po' così. Eh, il primo periodo mh, trovavo sempre una scusa. Andavo in bagno, come tipo la pubblicità che fanno, ho sentito un rumore giù e torno subito. Le, mi dava un'erezione immediata, poi finito. Non, eh, non funzionava più. E come ho detto prima, il cover jack purtroppo atrofizza il muscolo perciò si mangia il muscolo del pene e il pene si rimpicciolisce, dopodiché ti ritrovi così. E noi maschietti lo sappiamo benissimo, se non sentiamo un'erezione, la nostra mente, il nostro cervello funziona male, rimaniamo sempre nervosi, abbiamo bisogno di uno sfogo sessuale. E allora niente il coverage che mi provocava questo, Chalice assolutamente non mi dava neanche l'erezione. Sì, Lo dicevo al medico lui mi ha detto che dovevo accontentarmi. Perché se volevo avere un'erezione e volevo avere un rapporto sessuale mi dovevo accontentare perché purtroppo non c'era un altro sistema per provocare questa erezione. No, di protesi non mi ha mai parlato, perciò io ripeto, eh, grazie Facebook che appunto, un giorno mi compare un suo video dove mi diceva di seguire questo intervento chirurgico, dove poi ho guardato tutti gli interventi su YouTube. E, e lì mi sono convinto di doverlo fare non è un medico visto così perché sembra più un amico di casa e eh, neanche un fratello perché il medico si impone sempre col camice si impone, invece lui è proprio ti dà la pacca sulla spalla della serie fallo e vedrai che, che andrà come tu pensi poi se non lo vuoi fare lui non ti costringe perché giustamente è un problema del paziente per me è tutto, vi ringrazio di avermi seguito e sono contento che state seguendo perché se avete paura o vergogna ricordatevi, avete il professore che è 100% top, perciò continuo a ringraziarlo e per la sua assistenza e per tutto quello che mi ha consigliato. Ciao a tutti!